Bene, bene, bene, è uscita la versione 0.6 del gioco che adesso ha anche il nome Kiro Raise, o in alternativa, in inglese, Spring Fights, ovviamente da prediligere il primo Quindi, in questo video analizzeremo più o meno tutte quelle che sono le novità per lo più principali di questa nuova versione che è stata rilasciata appena venerdì eh, e apriamo subito il gioco Se avete scaricato una versione precedente del gioco vi basterà Avviare il lanciatore e ricevere automaticamente l'aggiornamento Il vostro lanciatore scaricherà prima l'aggiornamento del lanciatore Con tutte le novità del lanciatore che adesso si può avviare anche senza connessione E dopo essersi riavviato scaricherà anche il, la versione vera e propria del gioco Partendo un po' in generale si può dire che abbiamo fatto una riprogettazione completa Più o meno di tutto il gioco A partire dalla grafica dei comandi dal, Dallo stile del testo Per esempio guardate le impostazioni come sono diverse e abbiamo soprattutto aggiunto il titolo del gioco Abbiamo aggiunto una rondellina del caricamento in basso a destra Abbiamo riprogettato il menu di pausa Che adesso è un vero menu di pausa E vi abbiamo inserito all'interno il collegamento alla schermata comandi Una nuova schermata che vi permetterà di vedere tutti i comandi disponibili nel gioco Abbiamo aggiunto due nuovi parametri per la regolazione delle impostazioni video Vale a dire la risoluzione dello schermo Cosa che vi consentirà maggiori prestazioni E la qualità delle ombre con diversi livelli Spente, bassissima, bassa, media, alta e altissima Parlando della Wii di gioco La prima cosa che possiamo notare è quella che attaccando i mob Compariranno delle cifre eh, grigie accanto ad essi Queste cifre rappresentano il danno che infliggiamo ai mob con i nostri attacchi Vi sono poi un altro tipo di cifre Vale a dire quelle di colore rosso che sono al contrario i danni che i mob ci infliggono. Come vedete è meno 10. Il terzo tipo di scritta su schermo è quella verde dei cuori, vale a dire della vita recuperata. Come avete visto attorno al personaggio è comparso il più 30 della vita recuperata. Dal punto di vista delle mappe di gioco abbiamo completamente rinnovato e allargato la mappa eh, delle isole sospese. Come potete vedere ci sono queste nuove diramazioni. Anche con il suono della cascata! Cadendo si perdono 50 di vita e si ritorna sopra. Abbiamo aggiunto l'animazione della camminata obliqua che adesso fa torcere il personaggio verso la direzione in cui va, anche all'indietro. E come vedete questa qui è l'altra parte dell'isola. In questo modo anche la mappa delle isole sospese diventa abbastanza stimolante. Abbiamo anche rifatto la texture del, dello sfondo, che adesso è veramente la texture del gioco e non una texture presa da Google Immagini. Abbiamo inserito alcuni messaggi a schermo, per esempio quando si finisce un'ondata e si passa alla successiva... Compare su schermo il, il testo con l'ondata che starete per affrontare Guardate per esempio Nuova ondata 2 eh, Un'altra scritta è quella del, del livello Comparirà scritto livello più e il numero del livello che avete raggiunto E l'ultima scritta è, ahimè, quella della morte È stata anche modificata molto e migliorata l'animazione della morte In quanto adesso vi è una inquadratura completamente diversa per mostrare l'animazione di morte mi ammazzo velocemente così Ed ecco qui la scritta sconfitto Abbiamo inserito il collegamento alla pagina internet di Element Gaming Che sono i nostri carissimi sponsor Che teniamo comunque sempre a ringraziare per cercare in qualche modo di far ascendere questo progetto del gioco Abbiamo aggiunto inoltre la schermata crediti accessibile in basso a destra Ma scommetto che nessuno la noterà mai come vedete abbiamo riprogettato completamente la schermata personaggi All'interno della schermata personaggi c'è anche il collegamento alla schermata comandi Ed è stata anche completamente rivista la texture del, della barra dei punti esperienza all'interno di questa schermata qui Alcune cose marginali sono il fatto di aver cambiato l'immagine di Adri come personaggio Di aver accelerato il, la, la, la dissolvenza del, dell'illuminazione del, del personaggio una delle cose secondarie più importanti è ad esempio il fatto di potersi generare come prima mappa Non soltanto all'interno della mappa delle isole sospese ma in una qualsiasi altra mappa Abbiamo aggiunto un sistema di combo, vale a dire il sistema di conteggio dei numeri delle combo E questo vi porterà anche alcuni benefici Il sistema di conteggio combo vi garantisce delle ricompense in mana in base a quanto lontano riuscite ad arrivare con, eh, con appunto le combo per esempio, se riuscite a fare 10 di combo, otterrete 10 punti mana. Se invece arrivate alla combo 20, otterrete molto più mana. A, a, a sua volta così anche con la combo 30, la combo 40, la combo 50 e la combo 66. Ci sono sempre punteggi eh, diversi e maggiori. Un'altra piccola modifica secondaria che abbiamo fatto è quella di aver rivisto i tasti per la corsa e l'accovacciamento. Se prima si co poteva correre cliccando due volte W... E si poteva, ci si poteva accovacciare cliccando shift Adesso ci si potrà accovacciare con control E si potrà correre con shift oppure sempre con www Come vedete adesso che sono arrivato alla combo 11 Ho ottenuto 10 punti mana Tuttavia è doveroso dire che ci sono ancora alcune falle eh, di rilievo Che eh, oltre vabbè, a tutte le falle secondarie piccole non critiche diciamo La falla più grossa è quella appunto di collisioni farlocche che sono veramente poco resistenti questo è un problema che ci portiamo dietro da molte versioni che cercheremo in ogni modo di correggere nella prossima come vedete basta veramente poco per uscire dalla mappa E queste erano le principali novità del gioco, naturalmente ce ne sono altre che potete verificare voi stessi giocando al gioco, e lascio in descrizione il link per il download del gioco, e vi ripeto, se invece avete già il gioco, eh, vi basterà eh, aprire il vostro lanciatore e ricevere automaticamente l'aggiornamento. Quindi, il video di oggi finisce qui, e grazie per la visione!